Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Orso, oggi video anche questo fatto on the road Sto, stiamo raccogliendo le olive, ne abbiamo già fatte 5 cassette su 5 alberi allora sono ulivi che l'anno scorso non ho, non ho trattato molto bene, non li ho potati e quindi sono venuti fuori un po' selvaggi, ecco. però l'anno prima hanno beneficiato di una potatura eh, professionale fatta da personale esperto, quindi quest'anno grazie anche al clima caldo di giugno riusciamo a raccogliere un po' di olive clima caldo diciamo che ha influito molto sulla mosca che è uno dei pericoli principali dell'olivo troppo caldo, la mosca non c'è stata poi è arrivato ottobre e quindi ci siamo salvati dalla mosca allora la raccolta, la raccolta può venire in due modi prevalentemente, adesso vi parlo della di un piccolo uliveto domestico eh? o con un rastrellino tipo questo a mano quindi si prende io non sono un esperto eh? però si prende il ramo si pettina e le olive cadono conosco alcuni contadini qui della zona che usano questo per tutti gli alberi in alto mettono le scale le legano e vanno su a me non piace spesso sono da solo quindi non mi va di salire sull'albero che magari succede qualcosa adesso da solo nel campo e mi ci crescono i fiori sopra quindi la parte alta degli alberi in pratica Riesco a pulirla dalle olive Con questo abbacchiatore è Un abbacchiatore elettrico Funziona a batteria La batteria è questa È una normale batteria d'auto Io adesso ho questa piccolina Ce ne vorrebbe una pochino più grande Per un'autonomia maggiore Come funziona? È in alluminio Ha il corpo è in alluminio Ma non vi fate fregare Dal fatto che sia in alluminio È pesante Dopo mezz'oretta che si usa Le spalle gridano pietà È davvero è pesante Funziona così Una volta acceso questi due pettini praticamente scuotono i rami e eh, se il ramo ci finisce in mezzo viene pettinato e quindi pulito dalle olive. È un sistema molto semplice. Sono fatti in plastica dura quindi non, non rovinano i rami. Qualcuno secco ovviamente cade ma quello bisogna metterlo in conto. Io ce l'ho da 6-7 anni e mi sono sempre trovato molto bene. vabbè 6-7 anni ma in realtà l'ho utilizzato soltanto per 3-4 raccolte, non di più, perché per un po' di anni sono stato fermo. Il cavo è lungo circa una ventina di metri, quindi dà la possibilità di muoversi intorno alla pianta. Questo sarebbe stato meglio l'interruttore se fosse stato in basso, perché una volta che si è in alto si poteva spegnere e accendere dal basso, vabbè comunque sono piccolezze tecniche. Adesso ve lo mostro, questa chioma non è molto folta, ma l'asta è regolabile, base per esigenza arriva circa a 3 metri, più un metro e mezzo, un metro e ottanta della persona, insomma arriviamo a circa 4 metri, dai 4 metri I vantaggi di questo attrezzino qua tanto ha una resa oraria enorme rispetto a quello manuale E ha il vantaggio soprattutto di non salire sull'albero sulla, con la scala. Io ho fatto sei alberi in circa tre ore, non sono un professionista ma sono presa comoda. Ci mette praticamente più tempo a stendere i peli che togliere l'albero. Non tende a incastrarsi con gli, questi denti dentro i rami, anche se sono fitti perché comunque sono, vedete, sono mobili di plastica dura come vi dicevo prima, quindi loro assecondano un po' la forma del ramo è un buon attrezzo se avete un po' di alberi dovete perderci del tempo questo è davvero un buon attrezzo vi mostro ancora un attimino come funziona visto in tempo reale un paio di minuti ho fatto due chiome ecco questo è il risultato, erano puliti i teli quindi l'unico svantaggio di questo attrezzino qua è che pesa dopo un po' già al terzo quarto albero vi dico la verità fanno male le spalle poi se uno pensa che devo farlo per tre giorni mi viene da piangere <ride> uno fa quello che può meno male che hanno inventato il brufen bene vado avanti e poi vediamo un po' il risultato finale due parole sul telo eh, sono teli fatti positivi di plastica si chiamano antistrappo in effetti anche se prendono qualche ramoscello o qualcosa loro non soffrono come vi dicevo ce l'avevo da un po' di anni e sono molto robusti li utilizzo anno dopo anno quando le olive ovviamente questa è la raccolta che abbiamo fatto con un albero e mezzo dovrebbe essere una cassetta da una ventina di chili comunque guardate che belle la mosca c'è stata ma pochissimo quindi quest'anno siamo stati fortunati davvero ed ecco qui siamo alla fine delle operazioni finalmente non ho raccolto molto abbiamo raccolto 90 kg circa di olive e ha reso il 15% che è una buona resa guardate che colore, guardate che bello ecco qua. quindi abbiamo fatto un 13,5 kg circa di olio se lo usiamo centellinato eh, per la nostra famiglia insomma ci facciamo un annetto usiamo solo a freddo ovviamente guardate che spettacolo che è è una grandissima soddisfazione ma c'è tanto lavoro dietro quindi non capisco come facciano a venderlo al supermercato 2,99 euro al litro perché col vetro e tutto mi sembra veramente un'assurdità comunque fatto sta che i contadini qua lo vendono intorno ai 10-12 euro al litro e, ed è ancora un buon prezzo secondo me col lavoro che c'è dietro ecco qua, guardate che colore non sentite il profumo, ma, è, vi, ma vi assicuro che è qualcosa veramente di fenomenale, fenomenale. L'ho dorato adesso per voi. Bene, dai, vi volevo far partecipare di questa esperienza. Per fortuna che succede una volta all'anno, perché è veramente faticoso. Grazie per essere stati con me anche oggi. Sono sempre più convinto che l'autoproduzione sia un po' il futuro di quello che ci aspetta. Eh, almeno per quanto mi riguarda, eh, cerco di produrmi quanta più roba possibile. L'olio è una cosa di quelle che mi produco. Insomma, dai, vi auguro una buona giornata. Ci vediamo giovedì prossimo.